Eccoci tornati sulle fonti tv ed eccoci tornati con una nuova puntata del fatto di Marcotti eh, in primo piano gli scenari politici e economici da declinare poi nei temi insomma, che stiamo valutando proprio in queste ore. Eh, Giancarlo Marcotti buongiorno, grazie per essere sempre con noi. Figurati, grazie a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. Guarda, prima di andare a eh, vedere quali sono gli argomenti che andremo ad analizzare oggi ti faccio vedere questa notizia e lo chiedo anche a te l'ho chiesto anche ad altri ospiti dal 24 gennaio scatta il via libera dell'unione europea farina grilli sgrassata luce verde a vendita il 26 tocca verme della farina minore allora eh, tu mangi gli insetti sei ben propenso No, io assolutamente no Insetti, niente, però però io sono per eh, la libertà, per cui se qualcuno vuole mangiarsi degli insetti è libero di farlo. No, no, no, ah, infatti come... anch'io ho detto, poi se piacciono, magari sono buoni, io insomma sono un po' scettica, ma ci mancherebbe altro. Però diciamo che, visto che parliamo degli scenari economici e politici, questo sicuramente non è mh, da, da valutare come altre notizie, però se ne sta parlando tantissimo, no? c'è un dibattito intorno a, a, al Via Libera che sta arrivando da, dall'Europa sulla, sulla commercializzazione eh, di, di questi cibi, insomma, quindi un cenno lo facciamo anche noi. Poi eh, andiamo a valutare gli altri, Giancarlo. Eh. No, allora, effettivamente è un argomento che interessa le persone perché se ne parla molto ed effettivamente è una novità per, per noi italiani in particolare. Eh, però la questione del cibo è, in effetti spesso noi non, non, non teniamo conto che in alcune zone eh, del mondo si mangiano delle cose che noi assolutamente non, non, non mangeremo ma così come da noi si mangiano delle cose che in altre parti del mondo non, mm. non si sogna meno di, di mangiare io faccio l'esempio proprio l'altra domenica scorsa ero in in linea con un, via Skype con un amico americano insomma, che abita in California e parlando un po' così di questa cosa, lui mi ha detto che se una persona mangiasse in California carne di cavallo va in prigione, cioè okay. anche prende una multa. da noi invece è una cosa… No, no, certo, diciamo quello modo, sicuramente è vero, ma eh, è tutta una questione di business poi alla fine… Eh, sì, poi, poi effettivamente magari ci sono delle altre, delle altre questioni, io eh, ritengo che eh, mangiare bene come ho mangiato in Italia in nessun'altra parte del mondo mi è accaduta, quindi io eh, insomma sono, sono fedele al cibo italiano e, e rimarrò sempre eh beh, insomma, a Ma insomma quelli... anche perché dai se cominciamo anche a non considerare il cibo italiano vista l'eccellenza che siamo eh, siamo messi male no? quindi insomma poi ci mancherebbe se si vuole variare variamo però mm, sono due cose distinte secondo me ma degustibus non disputandum est si diceva e si dice ancora oggi allora Giancarlo ti faccio vedere i titoli che ho selezionato che abbiamo selezionato insieme per questa puntata e così li analizziamo punto per punto Italia e gas la soluzione è l'Algeria abbiamo visto questo incontro diciamo con un accordo che eh, Giorgia Meloni la premier ha eh, portato avanti appunto con l'Algeria per la fornitura di gas eh, perché in modo più o meno provocatorio ho, ho messo la soluzione l'Algeria perché noi dobbiamo cercare di essere quanto più indipendenti eh, rispetto ad altri paesi per evitare situazioni spiacevoli come quelle che si sono verificate dopo l'inizio del conflitto tra russia e ucraina quindi in cui la russia era il nostro principale interlocutore sul fronte poi italia al gelo scuole chiuse in diverse regioni questo mi sono sentita di metterlo perché è una polemica che è scattata nuovamente anche quest'anno mi chiedo se nel 2023 è sia da paese civile eh, avere molti bambini che non possono restare nelle aule proprio perché non c'è riscaldamento, perché fa freddo, perché le condizioni sono precarie e poi eh, Irpef 2 per 1000 ai partiti abbiamo i dati del MEF che sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze rispetto alla scelta dei contribuenti sul 2 per 1000 all'IRPEF dell'IRPEF ai partiti politici che sono riferite naturalmente alle dichiarazioni dei redditi del 2021 anno d'imposta 2020 e andremo a vedere a chi sono stati assegnati più soldini allora Giancarlo, da dove vuoi partire? lascio a te la scelta, così vediamo, mettiamole anche in ordine a tuo parere di priorità Beh, partiamo dall'Algeria, come hai detto tu, perché eh, effettivamente eh, io qualche dubbio eh, ce l'ho in questo senso. Avevamo, eh, abbiamo ancora un fornitore come la Russia, che, è, eh, che era insomma preponderante, cioè era il nostro maggior fornitore se improvvisamente ci viene a mancare adesso poi nella realtà se andiamo a vedere non è che ci viene a mancare proprio del tutto ma insomma diciamo se improvvisamente ci viene a mancare un fornitore del genere non è che non possiamo avere ripercussioni d'accordo l'Algeria eh, e quindi aumenterà naturalmente eh, questo, questo, le forniture dal Nord Africa però secondo me o abbiamo ripercussioni perché ripeto perdere il primo fornitore del... oppure se non abbiamo ripercussioni è perché in una qualche maniera in una... con una qualche triangolazione ci ritorna ancora il gas della Russia ma non direttamente magari da Mosca ma da qualche altra parte adesso io non voglio essere così il complottista però a me sembra strano fino a ieri avevamo appunto la fornitura è preponderante dalla Russia, non abbiamo più fornitura dalla Russia eppure eh, non, non ce ne accorgiamo neppure nel senso che eh, tutto funziona bene, non, non, non c'è eh, mm. nessun problema. E, insomma, a me sembra un po' strano questo. Ma infatti siamo stati sottoposti hai detto bene Giancarlo, per un periodo prolungato a questi timori, no? a questo tam tam anche di terrorismo psicologico sui timori che non bastasse il gas e allora razionamenti, mica razionamenti, già Draghi prima di Meloni aveva cominciato a prendere contatto con altri paesi tra cui appunto l'Algeria per evitare questo, questa carenza, di fatto invece oggi stiamo dicendo che tutto procede come, come doveva, no? quindi manca forse un pezzettino, oppure era troppo, eh, troppo esagerato insomma, il clamore che, che, che è stato sollevato nei mesi precedenti? Ma non lo so, appunto, è un po' un mistero, lasciavolo così, perché bisognerebbe avere delle informazioni più precise, certo. quindi... Eh, però ecco anche se i paesi come l'Algeria innegabilmente aumenteranno le loro forniture ripeto: però non possiamo uh, fare eh, così eh, non, non pensare che quello che eh, è successo con la Russia non abbia ripercussioni a meno che appunto non ci siano delle cose un po' strane per cui noi ufficialmente non importiamo gas russo però lo importiamo da altri paesi ed è sempre gas russo e allora a questo punto qua d'accordo, va bene. No, no. Certo, ecco perché, giusto per dare qualche informazione più, perché l'Algeria si parla del più grande paese africano e peraltro anche il più stabile dell'area. Meloni ha detto, quindi ecco qui torniamo anche al discorso che facevo in apertura Giancarlo, ti, ti ripongo la domanda insomma anche se hai già risposto, ehm, è vero che eh, probabilmente in questo momento l'Algeria risulta essere un paese stabile quindi anche proprio nei rapporti commerciali con l'Italia così da garantire la fornitura di gas però è anche vero che noi dobbiamo puntare a renderci sempre più autonomi perché si sa mai nel panorama internazionale anche la russia prima che esplodesse il conflitto era considerato almeno lo spero perché altrimenti abbiamo toppato alla grande un partner affidabile no poi si è dimostrato eh, diversamente e peraltro Giorgia meloni spera di avere lo stesso riscontro avuto dall'Algeria in questo incontro bilaterale anche da altri paesi eh, africani, meno stabili però che andrebbero ad aggiungersi all'Algeria che è considerato invece ben impostato. Su questo appunto cosa possiamo dire? Ma uh, allora, uh, al di là della stabilità, ripeto, come hai detto giustamente tu, le cose uh, col tempo possono anche variare, quindi se noi arrivassimo ad avere dall'Algeria una fornitura estremamente elevate, insomma, e quindi dipendessimo poi alla fine dall'Algeria, insomma, non dico che siamo passati dalla padella alla brace, ma quasi. Abbiamo quindi... ricommesso lo stesso errore, diciamo così, la dipendenza, perché poi è questo indipendentemente da, dal paese di riferimento, no? Esattamente, questo è l'aspetto che cercavo di sottolineare, cioè, Cerchiamo di avere tante fonti alternative in maniera tale che non dipendiamo più da nessuno, ecco, questo esatto. sarebbe l'ideale. Esatto, allora Italia al gelo, l'altro titolo che comunque insomma, ci porta sempre a considerare il discorso del gas e del riscaldamento, ma al di là del, del tempo, insomma siamo a gennaio, quindi è anche ovvio che le temperature siano eh, così, anzi sono anche meno, eh, meno rigide del solito e, e abbiamo insomma, un po' vissuto di rendita fino a questo momento, ma la cosa grave è che sentiamo ancora a livello di cronaca, Giancarlo, eh, scuole eh, che non possono essere aperte perché fa freddo perché i bambini ovviamente ma non solo i bambini i bambini principalmente ma anche chi ci lavora cioè insegnanti eh, e, e appunto eh, staff scolastico che non può stare perché non, ci sono temperature troppo basse. insomma ma è possibile che davvero siamo qui a parlarne ancora nel 2023 ogni anno è un po la stessa storia poi oltretutto quindi perdonami ultimo inciso non possiamo dare la colpa al fatto che il, le bollette costano di più cioè ogni anno più o meno notizie analoghe. Sì, adesso permettimi anche di, un, di sorridere un attimo, ma poi torno subito serio. No, mm. cioè, già quando andavo a scuola, io si magari prendeva la scusa dei, dei termosifoni troppo freddi per fare sciopero e eh, stare a casa un giorno, non andare un giorno a scuola. Adesso, a parte le, le battute, ovviamente adesso siamo nel 2022, pensare che il problema del riscaldamento nelle scuole sia non solo un problema, ma un problema serio, perché parecchie, in parecchie zone d'Italia questo accade, e beh, questo è preoccupante, però l'edilizia scolastica, eh, noi la sappiamo perfettamente, che è veramente fatiscente, quindi... Purtroppo, uh, quando capitano ondate di freddo, quest'anno siamo stati pure fortunati, come l'hai detto tu, finora sì. non c'erano state ondate di freddo, ma quando capitano ondate di freddo, eh, immediatamente tutto il nostro, uh, uh, la, la, la, la, appunto, gli immobili destinati alle scuole, ma non solo, insomma, gli immobili pubblici, insomma, fanno. fanno fanno vedere tutte le loro lacune, insomma, tutte le, le, le. Mm. e quindi e qui, questo è un aspetto cioè, non, non più accettabile nel 2023. No, certo, diciamo cioè, che... anche perché a volte proprio, tu hai citato l'edilizia scolastica, da noi si interviene magari su edifici davvero troppo vecchi, che andrebbero proprio rifatti, no? perché poi sappiamo molto bene che la struttura è diversa, cioè si costruiva, Ogni, ogni, ogni anno ormai no? si fanno dei passi avanti, si fanno dei piccoli interventi che poco servono e quindi poi eh, si, si rimanda il problema. Eh sì, ma poi appunto manca, manca la manutenzione, eh sì. eh, cioè eh, dobbiamo essere grati se in altri anni sono stati costruiti dei, degli edifici scolastici. Ma poi è mancata la manutenzione mm -mm. e questo insomma, non è accettabile, ripeto, per un paese civile come dovrebbe essere l'Italia esatto guarda ho voluto mettere dentro anche questo tema per lanciare un input perché insomma sono, sono argomenti di cui eh, si deve parlare allora eh, giancarlo tu invece hai eh, se non ho capito male proprio nelle scorse ore fatto ho realizzato questo video per finanza in chiaro tu ogni giorno parli con i tuoi follower di temi insomma che ti stanno a cuore o comunque tematiche che sono al centro dell'attenzione dell'irpef e del 2 per 1000 ai partiti perché sono stati pubblicati i dati del mef lo, li potete trovare proprio con totale trasparenza ovviamente sul sito del ministero delle finanze allora ti do qualche cifra poi lascio a te no perché tu poi hai le tue mh, considerazioni da fare solo il 3,4 dei versamenti irpef finanzia la politica quindi diciamo che da qui si vede anche la fiducia che gli elettori hanno nei confronti dei partiti politici perché se avessimo fiducia in quello che fa la politica probabilmente li, finanzi li finanzieremmo di più i partiti ai partiti sono andati poco Poco più di 20 milioni, eh, abbiamo detto che sono dati riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2021 con anno d'imposta 2020 e il partito che ha incassato eh, più soldi da questo 2 per 1000 è il Partito Democratico con una crescita per Fratelli d'Italia. A te Giancarlo. Eh, sì, allora, eh, qua è un argomento interessante perché il MEP ha riportato i dati, cioè quanto 2 eh, per 1000 è arrivato a tutti i vari partiti, sono un'infinità, eh, veramente tanti partiti in Italia. E, e, e insomma ha, ha dato uh, questi, questi risultati. Però. Io ho fatto anche delle elaborazioni su questi dati che il MEP giustamente forse non aveva fatto per non insomma, toccare certi argomenti. Cioè il MEP eh, si limita a dire quante persone hanno versato e eh, quanto è andato ad ogni partito. Attraverso questi numeri però si può anche stabilire eh, che tipo di versamenti avevano avuto cioè eh, non solo quanti avevano versato ma se avevano versato diciamo persone eh, che avevano denunce dei redditi più elevate o persone che avevano denuncia dei redditi più bassi perché essendo il 2 per 1000 è un numero eh, eh, fissato, ok, quindi una persona non può destinare di più o di meno, no? è il 2% del proprio IRPEP, appunto. Quindi è chiaro che l'IRPEP mio, piango, <ride> e l'IRPEP, che ne so, di, di John Elkan penso eh. che siano diversi. Beh, certo che anche tu che confronti impietoso che mi fai, però, no, con John Elkan, eh, adesso battuta ovviamente, però... Eh, certo. Quindi, quindi è chiaro che eh, partecipiamo in maniera differente al, al, a dare un contributo ai partiti, ovviamente. Detto questo, che cosa è emerso? Allora, tanto solo dai dati del MEP è emerso che la stragrande maggioranza, cioè il 33%, delle persone hanno dato. Il loro contributo al Partito Democratico, il quale ha fatto la parte del leone, ha preso più di 7 milioni e 300 mila euro. Okay. Al secondo eh, posto, appunto, Fratelli d'Italia, con 3 milioni e qualcosa. Quindi. Questo vuol dire che eh, i, eh, gli elettori del Partito Democratico sono più propensi a dare il loro due per mille al partito piuttosto che gli elettori di un altro partito. Questo non è solo Partito Democratico e Fratelli d'Italia, eh, questa, questa cosa accade tra tutti i partiti della sinistra e tutti i partiti di destra, cioè i partiti della sinistra ricevono percentualmente molto di più dai loro elettori rispetto ai partiti di destra. Ma, e questo è diciamo, l'aspetto un po' più eh, curioso delle mie analisi, che ripeto è fatto solo sui numeri, eh, non su, certo, no, su certo. previsioni, o cose. Fatte solo sui numeri: si può facendo delle semplici elaborazioni capire qual è la denuncia dei redditi media dei vari ah. eh, di coloro che hanno dato il loro 2 per 1000 ai vari partiti e, che cosa, e quindi fare una classifica in base a quello cioè quali partiti hanno fra i loro elettori perché chi gli dà il 2 per 1000 è chiaro adesso io non l'ho neanche detto ma le, lo considero un suo elettore cioè sarebbe assurdo dare ah, il sì. 2 per 1000 a un partito e poi non votare per quel partito quindi io li chiamo loro elettori tra i loro elettori chi ha le denunce dei redditi più elevati. E qua, e qua scopriamo che nettamente al primo posto troviamo azione di calenda. È vero, leggevo proprio che, per esempio, la Lega incassa meno risorse di azione di calenda, anche se poi riceve un numero maggiore di contributi, però l'incasso è inferiore. Cioè voglio dire, la Lega è un partito più, eh, più storico. No? Anzi, è il partito più vecchio, in realtà, a livello, cioè, tra quelli che abbiamo, perché è il partito democratico che è sinistra, però non è sempre stato partito democratico, la, la, ovviamente la differenza. È data da questa. E, e come mai, secondo te? Eh beh, eh, così è, a, eh, così pur parlé, ovviamente non possiamo condizione. saperlo. La conclusione è che probabilmente l'elettore medio continuiamo a sottolineare che questo naturalmente è tutto fatto in media. Che l'elettore medio della Lega è una persona che ha un, un, una denuncia dei redditi più bassa rispetto all'elettore medio di eh, azione, ok, okay certo. Il, il, il, in testa, diciamo dopo azione c'è cioè il suttirol post part time, ma sappiamo che insomma in, in i bolzanini, chiamiamoli così, cioè, insomma, gli altoatesini, hanno, sapevamo insomma, che sono sempre tra le zone d'Italia nel quali il reddito è maggiore, e al terzo posto, sempre di questa classifica dei, chiamiamoli, eh, elettori benestanti, troviamo Matteo Renzi con, con il suo Italia Viva. Mentre in basso, diciamo effettivamente troviamo la Lega e ancora più in basso, per esempio, un partito come Italexit che ha preso eh, più soldi rispetto a quanto si potrebbe pensare eh, a quello che ha al numero di elettori. Però, però probabilmente anche lì insomma, la denuncia dei redditi media di chi vota ItalExit è una denuncia dei redditi abbastanza bassa. Insomma. Mm, okay. no, è la... Però eh, chiaramente non, non, non c'è da fare da, da arrivare a diciamo a conclusioni di chissà quale tipo. Però queste sono conclusioni: allora no, no, è un'analisi. Così per, per studiare un po' la situazione, non è che deve avere poi una finalità scientifica, chissà di che, di che livello. No? Eh, però è, è curioso vedere come si. Come, dire, come vanno distribuite queste risorse? Esatto, e, a, a, io poi non resto stupito, eh, perché così insomma anche a sensazione, spesso sentivo eh, toma, in, piccoli industriali, eh, eccetera, così, parlare bene eh, di calenda, quindi è, non, è, non è proprio una una sorpresa del tutto, però ecco, i dati lo hanno confermato, eh, l'elettore eh, di calenda mediamente è abbastanza benestante, diciamola mm -hmm. così, Ma... tanto per dare sì. una cifra a una, eh, una dichiarazione media, ripeto, di 44 mila Euro l'anno, sappiamo che la... Il reddito medio degli italiani, intorno ai 27-28 mila euro l'anno, quindi 44 mila euro, è chiaramente sopra la media. Eh, questo, insomma, tanto per dare un, un numero, ecco. Certo, assolutamente sì. il fatto che solo il 3,4% dei versamenti IRPEF finanzia la politica, cosa ti eh, fa questo, pensare? Questo, punto? questo a, a me spiace, lo dico... Perché sì, molti, ecco, no, non è molto popolare questa mia, questa, questa mm. mia esternazione, la capisco perché appunto la politica non è molto popolare, però attenzione: eh, i partiti costano, non, non si può fare. fare a meno dei partiti e i partiti hanno delle spese eh certo. obiettivamente no, no, no, no, non vivono di aria. E, e se non diamo un contributo pubblico, naturalmente volontario, ecco, io sono per il 2 per 1000 perché è un contributo volontario. Ma se non diamo un contributo volontario, lasceremo in mano la politica solo a chi se la può permettere. Cioè... Sì, sì, sì, a chi ha disponibilità economiche ovviamente, o meglio. Poi ce la faranno coloro che hanno maggiori disponibilità, perché poi io posso anche decidere di fare la campagna elettorale senza un soldo, però è chiaro che potrò fare meno cose rispetto a chi può investire maggior denaro, no? e eh, quindi magari fare, che, che sono tutte ben, cose ben accette, ma eh, i camioncini con la pubblicità, girare, andare di paese in paese, spendere soldi per la benzina, per esempio visto che parliamo di benzina, se non abbiamo disponibilità economiche eh, non possiamo muoverci magari dal nostro piccolo territorio no? e quindi eh, agganceremo minori persone. No, no, Questo è un ottimo tema e, e dispiace per questo certamente, poi con tutto che la politica dovrebbe un attimino darsi una regolata. Io Giancarlo prima di salutarti volevo mostrare ai nostri amici come andare a reperire questi numeri che abbiamo dato, è tutto trasparente ovviamente sul sito del Ministero, eh, vedete che c'è proprio ehm, Sito del Dipartimento delle Finanze, dati relativi alla scelta dei contribuenti sul 2 per 1000 dell'IRPEF ai partiti politici. I dati sono disponibili qui. Eh, se voi cliccate, si aprono tutte le finestre del caso e poi c'è la pubblicazione ecco, eh, che vi spiega un po'. Eh, ecco, vedete, qua sono tutti i partiti politici, come già diceva Giancarlo. Tantissimi, noi abbiamo citato i eh, più grandi, però insomma, ciascuno è libero di dare a chi vuole e eh, fa vedere eh, qual è stata la ripartizione a livello regionale. Quindi insomma è interessante perché comunque ci dà un'idea anche di come viviamo la politica no? da questo punto di vista. Eh, Giancarlo, eh, aspettiamo il nuovo video allora su Finanza in Chiaro. Sì, certamente, io eh, cerco di mantenere la, così questa tradizione di fare un video giornaliero sui diversi eh, temi, argomenti, chiaramente a volte politici, spesso eh, economici. Insomma, eh, quella, eh, ciò di cui so qualcosa, ecco, parlo solo di quello di cui so qualcosa, non vado su argomenti nel quale sono, sono digiuno. L'esperienza così mi ha dato un po' di conoscenze e cerco di trasmetterle al pubblico finché lo, il pubblico lo gradisce, naturalmente. Ok grazie Giancarlo Marcotti come sempre sulle fonti tv con il fatto di Marcotti che trovate anche sul nostro sito a posteriori on demand e sulla nostra pagina youtube ti ringrazio molto come sempre per la collaborazione a questo format Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora eh, peraltro è uno dei, dei format che commentate di più, fatelo eh, se lo state guardando on demand con spunti anche rispetto a, ad altri temi o anche vostre considerazioni, cercheremo di riprenderle per quanto c'è possibile nelle prossime puntate. Eh, vi saluto per questa parte di live eh, per, per oggi, naturalmente il palinsesto di Le Fonti TV, TV continua, quindi restate con noi e seguiteci anche sui nostri canali social, siamo dappertutto e sulla pagina di YouTube. Eh, grazie Alessandra e Regia, grazie per i vostri messaggi e la vostra attenzione buona giornata.